Eccoci qua, buongiorno, Maurizio Poli, ottobre, il mese dell'educazione finanziaria, anche nel mese della semina, perché in campagna si semina per poi raccogliere eh, in primavera, in estate, quindi il mese ideale per raccogliere, così, per seminare idee nel mese dell'educazione finanziaria. L'hastag è ottobre edufin 2022, questa puntata è registrata presso il comitato dell'educazione finanziaria accreditata con nostro interesse e con vivo piacere, presento subito l'ospite di quest'oggi, ma prima subito la frase che lo accompagna e non ci sono scorciatoie per nessun posto in cui valga la pena di andare, Paolo Quello. Do il benvenuto al professor Alex Richebuono. Buongiorno professore, come stai? Buon buongiorno buongiorno a tutti voi tutto bene grazie grazie grazie che sei, grazie <ride> che sei qua da noi grazie che sei venuto nel, nella nostra economicamente pensiero. nel mese dell'educazione finanziaria tu è anni e anni che fai semini educazione finanziaria in ogni luogo in ogni posto con i tuoi articoli con i tuoi post, molto interessanti sui social e poi come si suol dire con le azioni concrete che fai tutti i giorni sia dal punto di vista professionale ma anche proprio poi come educatore finanziario, vero e proprio, cioè professore che tiene dei corsi. Dove tieni i corsi, Alex? Tanto per ricordarmelo all'Università sì, all del Piemonte Orientale, che oggi è insomma, una delle principali università nel nord Italia, in Piemonte, sicuramente, dove eh, ci sono diverse facoltà. Io insegno in quella di economia e insegno una materia un po' particolare che è storia ed evoluzione della moneta quindi un percorso che abbraccia tutta la storia del denaro fin dall'antichità per arrivare ai giorni nostri quindi alle, al denaro in formato digitale e poi alle criptovalute eh, infatti ho due moduli dedicati proprio a, a questi argomenti che sono tanto di attualità e ai noi ancora molto poco compresi dal largo pubblico Secondo me, perché ti ho cercato, ti ho voluto proprio per questo film rouge, cioè la storia del denaro perché come diciamo sempre qui nel mese di educazione finanziaria conoscere per decidere come si conosce la storia e le nostre radici per guardare al futuro e non commettere gli stessi errori così la moneta ci abbraccia nel tempo che segue la storia, segue gli eventi dell'uomo quindi ne percorre le strade, ne percorre gli eventi e qualsiasi personaggio lascia poi un'impronta sulle monete come facevano tanto per eh, poi lascio la parola a te perché mi piace molto ma tu sei l'esperto ad esempio i romani imprimevano la faccione dell'imperatore o del console o del generale a seconda delle vittorie e, e sono tramandate e sono ancora da noi vero Alex assolutamente sì è incredibile eh, come un argomento così importante, anzi io spesso ai miei studenti chiedo quali sono le tre cose più importanti della vostra vita, no? E tutti quanti mi rispondono, beh, poi lo declinano magari a modo loro, eh. Eh, l'amore, eh, la salute e i soldi. Incredibilmente di salute e di amore sono stati scritti centinaia, se non migliaia di libri, ci sono trasmissioni televisive dedicate, articoli, eccetera, e di soldi quasi nessuno sa nulla e tu mi dirai ma va non è vero e allora cercherò di dimostrare a chi ci ascolta quanto purtroppo questa cosa sia vera e cercheremo magari di colmare qualche lacuna cioè prima domanda è ma chi e dove li ha inventati i soldi da quando esistono eh, che che bello. Quasi che bello quando gli ospiti fanno le domande già, è, è bellissimo <ride> questo è bellissimo sì allora te la faccio io la domanda scusa Alex ma chi ha inventato i soldi per piacere Guidaci un attimino, prendici per mano in questo mese, per piacere. Bella domanda, Maurizio, ti ringrazio di avermela fatta così spontaneamente. Allora, eh, le grandi civiltà del passato, penso agli antichi egizi, agli assiro-babilonesi, i persiani, ma anche gli stessi romani per larga parte della loro storia non avevano i soldi. I soldi nascono eh, proprio per evitare le guerre. Eh, ed è già questa una prima notizia importantissima, perché... Um, grazie al denaro le persone che, uh, anzi gli eserciti che una volta si incontravano per farsi la guerra e uccidersi avevano l'opportunità invece di sedersi a un tavolo e negoziare ed evitare quindi spargimenti di sangue e proprio in una zona di grande passaggio tra il Mediterraneo e l'Asia nell'attuale Turchia che ai tempi si chiamava Lidia un re dell'epoca inventò l'idea di mettere su dei dischetti di metallo prezioso, e ricordiamoci che per millenni il denaro era legato al valore intrinseco del, de del metallo che conteneva, eh, mette l'effigie di, eh, delle divinità che consentono quindi agli uomini di iniziare a sviluppare commerci, a eh, mercanteggiare, anziché uccidersi. E c'è una storia legata al mitico re Creso, si dice sei ricco come un creso ancora oggi, forse un po' meno, ma lo dicevano più, più i nostri nonni, eh, perché proprio questo re si dice che fosse stato, eh, e stiamo parlando solo del VI secolo a.C., eh, VI-VII secolo a.C., quindi pensate che eh, per millenni il denaro non esisteva. Allora uno dice esisteva il baratto, altro falso storico. Il baratto, molti archeologi sono convinti che fosse solo uno dei metodi di scambio, perché non consentiva quello che invece consente la moneta, ovvero la coincidenza dei valori, la coincidenza dei bisogni, eh, faccio questo esempio, se io dovessi non so, eh, essere un eh, mercante, anzi un, un artigiano che produce eh, maglioni no? di, di lana, perché ho le, ho le pecore con, con la lana, e tu invece eh, hai le galline con le uova, ci dovessimo incontrare, mi dire a gennaio penso che nel giro di un quarto d'ora troveremo il modo di scambiarci le uova con i maglioni di lana se lo stesso scambio avvenisse ad agosto, il 15 di agosto, credo che io i miei maglioni non li scambierò, non li scambierai mai con le tue uova perché non, non c'è appunto la cucina. Non ho portato maglioni stamattina, non ho portato maglioni, però è bellissimo perché la nostra mente, come tu ben sai, viaggia per immagini e quindi chi meglio di questa immagine si fissa nella nostra mente per avvicinarsi a questo mondo delle, delle monete, è bellissimo professore, si esatto. vede che sei eh, eh. portato proprio per l'insegnamento perché parli per le immagini ed è bello vederlo perché a mm. me no, personalmente ho visto questo, questo scambio ma non era neanche misurabile mm. nel senso che era difficile misurare no. la, la, la, il maglione, le uova, non c'era misurazione. Esatto, cioè ogni singola persona spesso aveva un saggio di scambio, un'accettazione diciamo, un allo scambio diversa rispetto ad un'altra. Nascono quindi i primi mercati che erano regolamentati, però senza la moneta eh, questo rendeva le cose difficili. Infatti, eh, molti eh, degli sviluppi poi che vedremo successivamente, soprattutto nell'antica Grecia e nell'antica Roma, sono basati appunto sullo sviluppo della moneta pensate che nell'antica grecia riescono a fare qualcosa che sembrava impossibile ovvero slegare o slegare più che slegare eh, attribuire alla moneta un valore superiore rispetto al metallo prezioso che conteneva nomisma così dicevano i greci eh, che inizialmente significava consuetudine e poi imposta per legge eh, sarà un'idea straordinaria che porterà le polis greche a conquistare gran parte del meridione d'italia e, eh, di alcune zone del Mediterraneo, facendo che cosa? Creando tutta una serie di attività come la scienza, la filosofia, l'architettura che fino all'epoca erano eh, ad appannaggio di pochissimi grazie al fatto che con un dischetto di metallo prezioso si poteva pagare il lavoro, l'intelligenza di persone che invece di andare in guerra o per perdere giornate intere a coltivare campi o a cacciare, potevano dedicarsi ad altro. Eh, lo dicevi nascita, tu all'inizio c'è la nascita dei mecenati insomma anche in quel periodo c'è proprio la nascita del beh diciamo che parte, parte proprio da lì ma saranno i romani a capire l'importanza così profonda del valore della, della, della, della moneta del denaro proprio mecenate era il braccio destro dell'imperatore Augusto del primo grande imperatore no? Gaio Cilnio Mecenate uomo che era nato eh, etrusco, quindi neanche romano, naturalizzato romano, diventerà, oggi si direbbe lo spin doctor, eh, il braccio destro operativo dell'imperatore Augusto e sì, sì, grazie al denaro raccolto proprio dal, dall'imperatore eh, finanzierà alcuni tra i più grandi filosofi, eh, scrittori, pensatori dell'epoca per creare un circolo di supporto alle arti che permetterà addirittura a Virgilio e Orazio di scrivere alcune delle opere più importanti dell'antica Roma e di creare il mito di Roma come città creata dagli dei e non dall'uomo. E tutto questo grazie all'uso intelligente del, del denaro Develaro. i romani poi, esatto, i romani poi eh, sono anche i responsabili se vogliamo usare questo termine eh, della, eh, della trasformazione della lingua se noi oggi diciamo denaro moneta e soldi è grazie proprio a tre eh, anzi a due monetazioni dell'antica roma il denarius la moneta d'argento per, per, per eccellenza, la moneta che fu battuta nella sua forma e eh, nomenclatura per più di sei secoli, quindi quella più longeva nella storia probabilmente dell'umanità, e eh, il solidus, che era una moneta d'oro che veniva utilizzata per pagare i soldati. Ecco perché si dice al soldo di: esattamente, al soldo di di. Però esatto. nasce anche in quel periodo, se posso dirtelo così, ma tu lo sai certamente meglio di me, anche il gatto e la volpe, cioè nei tempi dei romani, eccetera, esatto. qualcuno grattava via il valore del, del, dell'argento, dell'oro, rendendolo più leggero sì. e quindi facendo falsific diciamo, falsificando sì. la moneta, insomma. Anche in quel periodo c'erano sì, il gatto e la volpe. Svilendo, si diceva svilendo la moneta, per questo i romani, che erano molto furbi, eh, capirono che le monete d'oro dovevano essere utilizzate soprattutto per gli scambi internazionali quindi all'interno dell'impero, del motivo per cui poi eh, l'impero romano si è sviluppato così tanto perché la moneta di maggior valore veniva utilizzata per fare acquisti eh, con i nuovi popoli che poi si annettevano spesso senza neanche fare la guerra no? eh, il metodo della si chiamava limatura delle monete a cui tu facevi eh, riferimento eh, si sviluppa soprattutto nel medioevo e, eh, infatti le monete fino a quel momento non avevano la, la zigrinatura intorno, no? ma erano lisce, quindi era facile che chi le maneggiava potesse con un seghetto tirare via un po' di eh, eh, diciamo eh, oro dal, dalle monete e eh, a fine giornata magari trovarsi con una mezza fortuna. Fu per, quel, fu per questo che a partire dal XIII secolo venne introdotta la zigrinatura intorno alla moneta, insomma. Quindi per evitare questo questo genere di, di furberia, di, volpe, ecco. di gatto alla volpe. Beh, no, però... del gatto alla volpe sì. Come vedete, questo inizio di volo sulle monete ci sta insegnando la storia. Lui sta, il professore sta volando di qua e di là, ma ci sta dando dei flash bellissimi per cultura personale nel mese dell'educazione finanziaria. Perché se non partiamo dalle basi, da queste basi qui, non possiamo conoscere l'attualità e magari le tendenze del futuro. Quindi conoscere queste cose è molto, molto importante, non solo come cultura personale, ma anche proprio come cultura di educazione finanziaria personale nell'uso del denaro. Ma torniamo a... Beh, io... Attenti. Io ho scritto tre libri che si intitolano Denaro, 3.500 anni di storia, che raccontano proprio l'evoluzione del denaro, 3.000 anni di storia, che, do, scusa, che eh, raccontano l'evoluzione del denaro attraverso eh, modi di dire, eh, esempi, eh, diciamo eh, storie che aiutano il lettore a non annoiarsi perché i libri tecnici eh, sono proprio per gli addetti ai lavori. E a capire come il denaro abbia da sempre avuto una relazione fondamentale con la vita dell'uomo l'altra domanda che spesso pongo è ma voi sapete eh, dove e chi ha creato la prima banca e quasi tutti mi rispondono in toscana e anche questo ahi noi è un falso storico la prima banca invece è una storia che eh, riguarda da un lato i veneziani e dall'altro soprattutto i genovesi, perché erano sempre in guerra tra di loro per dominare sul Mediterraneo, a un certo punto siamo alla fine del 1300, nel 1378, un gruppo di genovesi forma, Qualcuno la definisce la prima società per azione, la prima S.P.A. della storia, che si chiamava Maona Nuova, 1378. Un capitano del popolo di Genova, eh, insieme ai suoi uomini, crea appunto eh, la compere di San Giorgio che piano piano eh, regolamenterà e regol eh, diciamo, controllerà i traffici tra Bisanzio, eh, le isole del Dodecaneso che avevano conquistato e Genova e poco a poco si trasformerà in, eh, in eh, eh, Banco di San Giorgio e poi Cassa di San Giorgio per diventare la prima e vera e propria banca della storia, parliamo di Genova nel 1407, quindi eh, quasi 100 anni prima di quelle che vengono considerate le prime banche. E le in marinali, quel caso potenze. la banca... Le potenze marinari di esatto. allora, le potenze che dominavano il mondo, nel commercio, eccetera, eccetera. È nato da lì, è nato proprio da lì, bellissimo, anche questo, sì. questo piccolo... E, e, e quella banca sì, sarà eh, non solo una banca commerciale, quindi accetterà depositi eh, per conto dei suoi clienti e concederà prestiti, ma eh, verrà insignita dal eh, Consiglio della città, la cosiddetta superba Genova, eh, di amministrare il debito pubblico, quindi l'emissione di debito pubblico per conto della città debito pubblico che invece viene inventato a Venezia, e ancora qua vedi le potenze marinare, in questo caso era il 1174, guerra con i bizantini, il doge dell'epoca, che se non ricordo male si chiamava Ziani, decise di eh, eh, imporre un prestito forzoso, quindi un prestito forzoso vuol dire che non c'era tanta possibilità di scegliere, <ride> alle famiglie ricche di Venezia che... Eh, conferirono eh, dell'oro e con quell'oro armarono un grande esercito che non ebbe neanche tanto bisogno di fare la guerra con i bizantini perché quando arrivare, videro arrivare questa flotta enorme di navi scapparono, lasciarono il campo libero ai veneziani e da lì l'idea di eh, consentire ad un governo di emettere dei prestiti pubblici eh, per realizzare opere di interesse pubblico. L'arsenale di Venezia è stato costruito così, il Porto eh, Nuovo e tante altre eh, opere pubbliche che ancora oggi ammiriamo, il Palazzo Ducale per esempio, grazie eh, a questa creazione, questa invenzione di Venezia. Eh, che poi verrà, eh, diciamo, istituita in maniera molto più organizzata con la nascita della Camera degli Imprestiti e dal 1500 in poi verrà seguita da quasi tutte le nazioni in giro per l'Europa e, e ancora oggi eh, investiamo nel debito pubblico grazie a quella intuizione. L'utilizzo eh, sano, sano del denaro per opere pubbliche, sano. Per opere pubbliche, quindi la storia ci insegna anche questo aspetto qui. Che poi anche i re di allora eh, approfittarono di queste, di queste situazioni di banche, di lettere di credito, di scambio di denaro, fatto con lettere di credito, con, solo con la firma del banchiere di turno che garantiva le famose guerre, come dicevi tu, erano finanziate in questa maniera qua. Ma torniamo a te, che è affascinante questo mondo sì. che ci stai illustrando. Verissimo, Maurizio, tu pensa che eh, nelle sacre scritture, pensiamo ai Vangeli, l'unica immagine in cui Gesù, e parlo di Gesù, commette violenza è quando scaccia i famosi mercanti, che in realtà erano i banchieri, i cambiavalute dell'epoca all'interno del tempio. Gesù che fa un atto di violenza pazzesco, e infatti il rapporto tra denaro e etica è sempre stato molto dibattuto e al centro di eh, grandi contese, tant'è che il eh, più grande poeta e scrittore della storia d'Italia, ovvero Dante Alighieri, metterà eh, coloro che commettono dei peccati legati al denaro in alcuni dei gironi, anzi giro, nel girone, nel terzo girone eh, di tutta la Divina Commedia. Ricordo solo che... Eh, i eh, eh, gli usurai eh, li mise se non ricordo male, nel eh, quinto cerchio eh, del terzo girone con una targhetta attaccata al collo con il nome della famiglia e li mise insieme ai sodomiti e qua mi fermo insomma ecco quindi diciamo che il rapporto tra denaro <ride> de, de, de e etica è, è sempre stato come dire al centro dell'attenzione di tutti tuttora oggi perché il denaro prodotto dagli da imprenditori eccetera serve per fare azioni di volontariato sostenere il territorio quindi cioè, il confine è sempre non, è una zona grigia chiamiamola così non è sempre e sono favorevole all'utilizzo del denaro da chi ha tanto che fa opere interessanti che ritorna ciò che ha ricevuto è un concetto molto anglosassone questo qui mi correggerai ma è copiato qua in Italia da alcuni che, come dicevi tu, dal braccio destro di Augusto, diventano mecenati. Secondo me eh, ne porto uno, ad esempio, come Cucinelli, un grande imprenditore, che al suo interno, sia che col collabora con lui che sul territorio, ridà quello che ha ricevuto. Per me sono belli esempi da tenere presente nel mondo del denaro. Sono assolutamente d'accordo. Però tu citavi gli anglosassoni invece. Eh, devo dirti che gli italiani eh, e la storia d'Italia e dell'evoluzione in Italia è stato il faro per il mondo intero, i monti di pietà sono nati in Italia, le fondazioni, pensa alle fondazioni bancarie che ancora oggi esistono e che hanno scopi sociali, cioè aiutano il territorio addirittura non so, finanziando i Pullman per portare i, rag i ragazzi a scuola o eh, i disabili nei centri di recupero, insomma tutte attività nobilissime che vengono svolte grazie ai denari delle fondazioni bancarie che si occupano proprio del territorio. E appunto, ti, ti eh, Faccio solo la... questo esempio, ti rubo Devo... un minuto: ad esempio, la cassa no, no, prego, di, prego. in Lombardia, la cassa di risparmio delle province lombarde eh, che dava Devo in prego, ottobre che dava, la Cariplo, che dava in ottobre nelle scuole. La famosa cassafortina di ferro per i bambini per il valore risparmiare. Di, di risparmiare. Quindi sembrano sciocchezze viste con gli occhi di, di adesso, ma invece era molto educativo come concetto. Secondo te lo, lo, lo sposeresti sì. ancora questo aspetto qui? Beh, assolutamente sì, eh, eh, anche perché... Oggi col denaro largamente digitale si fa fatica a capire il valore dei soldi, no? e poi magari ci buttiamo a bomba proprio sull'evoluzione che hanno avuto eh, i soldi nel corso degli ultimi eh, due secoli, perché fino al, alle soglie del, del 1800 il denaro era veramente collegato quasi esclusivamente al valore del metallo che conteneva. Poi grazie eh, all'intuizione, in questo caso si sì, di un anglosassone, di uno scozzese, John Law, che si trasferirà prima in Italia e poi a Parigi, verrà creata per la prima volta la banconota fiduciaria, ovvero una banconota non più legata al valore 1 a 1 monete d'oro messe a garanzia e un pezzo di carta dove c'è scritto se vuoi vieni a recuperarti le tue monete d'oro, bensì un pezzo di carta che poteva essere messo 6, 7, 10 volte in maniera superiore rispetto al denaro di metallo prezioso messo a garanzia. Questa Intuizione, cioè di un eh, denaro basato sulla fiducia e non più eh, su un valore intrinseco, consente uno sviluppo economico, intellettuale e eh, fatemi dire anche ehm, un'energia che eh, consentirà lo, la, la nascita della prima rivoluzione industriale, poi della seconda e eh, la trasformazione del mondo come lo conosciamo oggi un mondo che anticamente è sempre stato fatto di eh, agricoltori eh, in larga parte eh, che consumavano e producevano per loro stessi, di militari che andavano a fare la guerra eh, spargendo sangue in tutti gli angoli del pianeta che invece hanno la possibilità di occuparsi di attività molto più nobili perché eh, le grandi intuizioni della scienza eh, arrivano proprio a cavallo tra il 7 e l'800, grazie al fatto che si crea una moneta di carta colorata, ma che viene accettata comunemente come denaro. Io qua con me ho le vecchie 100.000 lire, quelle di Manzoni. Qualcuno se le ricorderà. no Guardate che meraviglia la precisione nei dettagli, eh, la, la, la, la, la cura no? eh, nelle, nelle immagini che c'era. Era, era scelta non a caso, cioè chi aveva in mano un pezzo di carta come questo si sentiva eh, orgoglioso, era, era, era come dire, eh, insignito di un, eh, di un potere che poteva usare in modo purtroppo negativo se li spendeva male, oppure come dicevi tu prima, per creare nuova ricchezza attraverso un meccanismo che si autoalimentava che poi ci ha portato eh, diciamo ai, ai, giorni, ai giorni nostri purtroppo passando attraverso due potenti guerre eh, mondiali e io mi auguro veramente e lo dico per tutti quanti noi di non, che non saremo costretti a rivedere nulla del genere perché sarebbe veramente un, un, un disastro soprattutto non avremmo imparato nulla dalla storia eh, che, e questa è la cosa più triste eh, c'è da dire però che Proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, grazie ad un professore universitario, sì inglese, cioè John Minor Keynes, quello delle politiche keynesiane, che pochi ricordano fu lui ad inventare il denaro come lo conosciamo noi oggi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale si erano riuniti a Bretton Woods, in una località al nord degli Stati Uniti, Uh, i uh, principali ministri delle finanze, delegati delle nazioni, sia vincitrici che perdenti la seconda guerra mondiale, per decidere come uh, strutturare, come regolamentare il denaro da lì in avanti. Nasce quindi l'idea del dollaro come valuta di riserva mondiale e la possibilità di non convertire più il denaro in oro e in argento. Questa idea, eh, diciamo, eh, inizialmente considerata fuori dal mondo, eh, diventerà realtà a partire dal 15 di agosto del 1971. Dal 1971 che noi utilizziamo un denaro che non è più eh, convertibile in oro e in argento, ma è legato alla fiducia che chi eh, riceverà questo denaro lo impiegherà per fare degli investimenti che creeranno nuova ricchezza che verrà poi redistribuita in un circolo virtuoso senza fine o almeno questa era l'idea mancano la cavalcata è velocissima mancano tre minuti cioè è affascinante sì. ascoltarti, quindi io ci tenevo a fare il percorso arrivare fino ai bitcoin ma non ci arriviamo perché invito tutte le persone a innanzitutto dove si possono trovare i tuoi libri per, per una cultura personale si possono ancora ordinare sì. i tuoi libri online penso io sì, sì. Allora, sto, sto scrivendo eh, la seconda edizione di questo libro che era stato, eh, diciamo, pubblicato insieme a Milano Finanza. Quindi si trovano online, eh, basta cercare su Google Denaro 3000 anni di storia, si trovano subito con il mio cognome. Si trovano subito, dovrebbe uscire a breve eh, la versione nuova, quindi poi vi farò sapere esattamente quando sarà pubblicata. E poi come dicevi tu io scrivo tantissimi articoli di divulgazione, quindi li trovate online, eh, su, sono pubblicati su tantissime riviste, eh, siti internet eccetera, eh, Google da questo punto di vista ci aiuta molto. Che ti seguono sui social, su LinkedIn, su Facebook, Alex, che buono, bastate che mettete segue, mi piace eccetera, ne ho trovate, <ride> e però eh sì a seguire le persone, bisogna salire sulle spalle dei giganti. Perché la cultura… No, per me, un anno, ti ringrazio. per me lo sei, nel senso, nel, come divulgatore penso di, di, di, che non ci siano pari nel, nel mondo del denaro, nel mondo dell'educazione finanziaria, nel mondo dell'economia, perché sei molto attento, sei molto curioso, sei sempre attento a quello che succede e dai sempre degli spunti. Non c'hai neanche tu la bacchetta magica, non ce l'ho neanche io, no. però… Dai degli spunti di riflessione, soprattutto in questo periodo così complicato, con le acque così agitate. Io vi invito innanzitutto a, se a seguire i corsi universitari del professore, perché la cultura è, dal punto di vista personale è molto importante. Leggere i suoi libri, seguirlo, perché l'educazione finanziaria non è solo ottobre in cui si celebra in questo momento, ma è educazione finanziaria, come dicono il panettone tutto l'anno, l'educazione finanziaria tutto l'anno e chi miglior modo di seguire Alex e gli altri che avremo altri ospiti in altri campi in questa piccola trasmissione economicamente che vuole portare delle piccoli sassolini alla cultura dell'educazione finanziaria. Lascio a te il saluto finale perché il tempo è volato ed è stato affascinante averti e io ti ringrazio tanto di essere stato con noi. Una frase di allora, eh, sono io che ringrazio te Maurizio, sei stato fin esagerato nel descrivermi, eh, tu sei un grande perché questa trasmissione, questo tipo di, eh, di eh, attività che è stata teso fondamentale, eh, l'Italia è il paese con eh, uno dei più grandi e alti tassi di risparmio eh, al mondo e purtroppo c'è ancora tanta poca conoscenza di che cosa sono i soldi, come funzionano, come investirli. Quindi grazie a voi per questa opportunità, grazie davvero per eh, chi ci ha seguito e spero che possa essere un'occasione per eh, riapprofondire questi argomenti. Ci sarà un'altra puntata con te sicuramente presto. Un abbraccio, grazie, grazie Alex. Mille. Grazie. Eh, grazie Maurizio, buona giornata, eh, arrivederci. A presto economicamente con altri ospiti qui su Well TV.